Oggi è il 2 novembre. 1852 Camillo Cavour nominato Presidente del Consiglio del Regno. 2004 Amsterdam ucciso Theo Van Gogh. 1906 nasce Luchino Visconti. Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. 80 anni fa nasceva Gigi Proietti, auguri.